Ciao, mi chiamo Ambra e sto frequentando un mini master all'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani. Ho scelto di frequentare questo corso di cioccolateria perché beh, in quanto aspirante pasticcera volevo imparare a lavorare correttamente il cioccolato e questa è l'accademia giusta perché ti garantisce di poter provare con le tue mani per diverse ore al giorno, tutti i giorni, cosa significa lavorare il cioccolato, sentirlo con le tue mani, il temperaggio giusto, mentre invece in molti altri corsi c'è l'insegnante che ti mostra come funziona, ti spiega a livello tecnico cosa vuol dire temperare il cioccolato e basta. Tu sei fortunato per provarlo una volta e poi basta. E penso sia molto importante in quanto questo è un mestiere pratico. Qui, eh, sì, sapevo, conoscevo la teoria su come temperare il cioccolato e sì, sapevo che ci sono diversi modi per temperare il cioccolato, però Insomma, non avendo nessuno a casa che mi dicesse no guarda così è sbagliato devi fare così perché così è meglio qualcosa succedeva quando facevo i miei esperimenti a casa ma non avevo la certezza che quello che facevo fosse giusto oppure sbagliato e appunto prima di venire qui insomma sapevo fare più o meno dei cioccolatini magari temperati anche in modo scorretto anzi probabilmente invece Adesso, dopo neanche tre settimane di, di corso abbiamo realizzato questa PS io e un mio compagno. Abbiamo imparato a realizzare una linea di praline e cioccolatini assortiti con varie ganasce, ma soprattutto abbiamo imparato come bilanciare correttamente vari tipi di ganasce. Contrariamente a molte altre scuole o corsi professionali in cui invece ti danno delle ricette molto buone per carità, ma basta, non ti insegnano a realizzare la tua linea di praline, a preparare le tue ganache. Poi abbiamo imparato anche a realizzare uova di cioccolato, eh, partendo dalla realizzazione delle camicie, come incollare le tue camicie e poi anche come decorare le uova eh, prima in modo magari un po' più semplice, ma poi anche in modo sempre più articolato e complesso. Non vorrei che magari... Uh, pensassero, ah ok è una cosa in cui si fa tantissima pratica però magari la teoria non viene spiegata, invece no, cioè, perché comunque uno mentre fa lezione cioè, ci insegnano anche cose teoriche che secondo me sono molto importanti da sapere, Cioè, so, dall'uso dei coloranti a tecniche che impari lavorando sul campo. Soprattutto una cosa utile, penso la cosa più importante di questo corso è che ti dà gli strumenti necessari, sia a livello, soprattutto a livello teorico, per capire dove sbagli quando poi tu ti rimetti a provare a casa, a esercitarsi, perché un'altra cosa che ho imparato qui è fondamentale, eh, diciamo, sì, mantenersi allenati, perché è un costante allenamento questo, che uno faccia le gare oppure no, comunque è importante. Sicuramente non mi aspettavo di dover realizzare una pièce artistica. Nel giro, nel giro di così poco tempo, senza preavviso. Non mi aspettavo degli insegnanti così disposti a dare consigli, sempre disponibili. Spesso farlo anche proprio per pura esperienza personale. Quando magari uno va in un ristorante, o in una pasticceria come tirocinante, è difficile che diciamo il tuo datore di lavoro abbia effettivamente voglia di mettersi lì a insegnarti il proprio lavoro. All'inizio prima di entrare qui dentro mi aspettavo degli insegnanti un po' più anziani diciamo e anche più, non lo so, rigidi forse fisicamente parlando, bacchettoni, poco propensi allo scherzo e a lasciarsi andare. Qui invece sono ragazzi che hanno più o meno la mia età, i miei coetanei, che però sia a livello pratico che teorico, non hanno nulla da invidiare, secondo me ha dei loro colleghi magari più grandi e penso sia una cosa molto positiva questa, non si vantano di questo, sono persone molto umili, è una cosa che io apprezzo sempre e ti trasmettono la loro passione, che è una cosa molto importante secondo me. Consiglierei decisamente di fare questo corso anche solo un mini master perché le cose che si imparano in così poco tempo sono davvero tante sia a livello pratico che teorico e le ore di pratica sono veramente tante, gli insegnanti molto preparati, simpatici, quindi sì, lo consiglierei.